Ben trovati! Siamo sabato da Garman, Audio a Roma. Allora, ci eravamo lasciati con gli amici lettori di AV Magazine con l'anteprima di ascolto dell'ultimo disco di John Williams ed è questa registrazione della Deutsche Grammophon dal titolo John Williams in Berlin. Vi ricordate un paio di stagioni fa? Era stata la volta del concerto di John Williams dal vivo a Vienna, nella sala d'oro del Musikverein, con i Wiener Philharmoniker. Ebbene, c'è stata una replica a distanza con il concerto berlinese dello scorso ottobre. Questo box si presenta in una veste abbastanza accattivante, e contiene il programma in due CD, ma soprattutto in Blu-ray audio e Blu-ray video. Quindi è lo stesso contenuto, che possiamo anche vedere qui qualche immagine alle mie spalle, e tutto il concerto. Eh, sia in un blu-ray video che in un blu-ray audio contenuto delle tracce audio stereo alta risoluzione 5.1 e soprattutto dolby atmos ora io avevo potuto fare delle interessanti considerazioni sulla resa in multicanale ma non avendo a casa un impianto Dolby Atmos siamo venuti qui da Garman e abbiamo avuto questa mattina a disposizione questa sala proprio per l'ascolto in Dolby Atmos che ci consente anche di fare un veloce punto della situazione sì. per quanto riguarda la musica disponibile in questo formato Sì, da giusto quel... appunto l'impianto Dolby Atmos che c'è qui da Garman è un 7.2.4 con quattro canali del soffitto un impianto eterogeneo con... Uh, Definitive Technology, Canton, uh, molto Canton devo dire la verità <ride> e anche su Definitive Technology un sinto Amplificatore uh, Anthem 1140 molto bello, con un ulteriore finale per i canali principali insomma un pianto effervescente e un uh, lettore Blu-ray Revon di quelli universali non ha bisogno di presentazioni ma costui è Emilio Frattaroli che è il mio ah, compagno d'avventura per quanto di merenda. riguarda le nostre scorribande di musica in video e soprattutto in multicanale. multicanale. E stiamo vedendo comunque il video del, di John Williams a Berlino, esatto. del di che stai parlando, in alta definizione, proiettato da un proiettore JVC NZ7 su uno schermo da 2,60 m di base. Molto bello, divertente. È stata grande l'attenzione soprattutto per quanto riguarda la fruizione in Dolby Atmos. Ok, d'altronde se questo formato consente un maggior senso di coinvolgimento con il cinema perché mai non dovrebbe consentirlo anche con la musica la musica che okay, qualunque sia quella da voi preferita quando l'ascoltiamo in un ambiente acustico reale è tutto attorno a noi ne abbiamo già parlato trattando del multicanale tradizionale nei confronti dello stereo quindi un livello di coinvolgimento nettamente maggiore con il Dolby Atmos abbiamo poi potuto fare anche dei confronti tra l'acustica della Filarmonica di Vienna e quella della Filarmonica di Berlino perché due concerti di John Williams a Vienna di un paio d'anni fa e a Berlino appena uscito hanno una buona parte del programma che è in comune sì. una, tanto per non fare il nome, l'Imperial March, l'Imperial March che, che è la conclusione, e ti, cioè, ci sono varie cose Benissimo, Harry Potter Ebbene. Sì. Sarà interessante un confronto anche perché lì c'è un confronto delle due massime orchestre eh, nella loro cornice naturale, I, quindi Vina Philharmoniker all'interno del Music Ferrari in questa spettacolare sala che io devo dire conosco bene anche dal vivo, e un'altra che sono i Berliner nella loro sala di lezione che è la Philharmonie di Berlino. Perché la registrazione non è fatta solo dalla musica o dall'orchestra o del direttore ma in buona parte è fatta anche dall'acustica certo. e dalla ripresa sonora ma anche da chi fa il missaggio bene perché eh, in certo. questo caso i due mix sono completamente diversi, almeno quelli indoor bianchi eh, potete fare un confronto anche coloro che tra di voi fossero come dire, più specializzati dedicati esclusivamente all'audio in stereo due canali perché il contenuto audio in due canali in alta definizione di questi due concerti lo trovate anche sulle varie piattaforme digitali in questo caso mi permetterei di consigliare anche semplicemente la Imperial March sì. versione Berlino e versione Vienna sì, e potete vero. fare un eccellente confronto sì. due parole per raccogliere un pochino le idee sulle eh, registrazioni disponibili in Dolby Atmos di musica, musica quindi in Dolby Atmos innanzitutto l'etichetta che resta come dire tra le più coraggiose in questo formato è la norvegese 2L, noi Morton Lindbergh abbiamo avuto modo di intervistarlo anche tre anni fa a Monaco, un personaggio che ha realizzato un immersive audio di assoluta qualità, lo trovate anche naturalmente sulle piattaforme tipo native DSD ovviamente, ma il formato più performante è quello del Dolby Atmos e qui praticamente il box comprende in formato fisico sia il Super Audio CD, che il Blu-ray audio e il Blu-ray audio contiene anche la traccia in Dolby Atmos, in questo caso è, il titolo è Organism ed è la registrazione d'organo di una cattedrale uh, Nidaros in Norvegia ed è uno degli organi più devastanti che abbiamo mai ascoltato. Per quanto riguarda ah, certo. invece le, la produzione Universal è la Deutsche Grammophon che sta veramente svolgendo il ruolo del, del, di primario, perché? Avevamo già ascoltato lo scorso anno il nuovo organo del Duomo di Vienna, che Aspetta. poi sono andato ad ascoltare dal vivo ad ottobre. Devo dire che questa registrazione qui, questo è un compact disc, ma c'è anche il Blu-ray audio. Il Blu-ray audio, ancora una volta, stereo, 5 Cinque canali, canali, canali. multicanale. Cosa meglio dell'organo per apprezzare la dimensione verticale del suono? Qui stiamo parlando del, del Duomo di Santo Stefano a Vienna. Ovviamente l'organo è suddiviso in vari gruppi. Quindi parlare di un suono puramente frontale non ha nessun no, senso, il suono è tutto attorno a voi sì. e soprattutto c'è una forte componente verticale tipica delle cattedrali gotiche. Che, che viene apprezzata però solo in dolbiaco in questo caso. È ovvio. Registrazione interessante anche dal punto di vista della ricchezza di bassa frequenze il brano eh, il programma si apre con la toccata e fuga il minore di Bach per intenderci brano forse più famoso per l'organo ascoltatelo perché darete veramente eh, senso al vostro impianto di qualunque genere si tratta ci sono state anche delle produzioni in video ok questo è un concerto di Pollini alla Hercules Hall di Monaco il grande pianista italiano eh, le ultime sonate di Beethoven un bellissimo programma da un punto di vista musicale, ma, ancora una volta, audio, due canali, cinque canali, multicanali, Atmos, e, e molti si chiederanno, ma come pianoforte da solo in Atmos? Ma? Ebbene, sì, perché in questo caso, dalla posizione della platea, il pianoforte sul palcoscenico, abbastanza elevato, per non parlare poi di tutte le componenti dei segnali di ambienza, ambienza ebbene, straordinario. la differenza rispetto a uno stereo è come, mh, diciamo, assistere all'evento sonoro da una finestra, per quanto grande o per quanto ampia, dietro all'ultima fila della sala più sei linda. sempre alla finestra. Con il multicanale effettivamente tu non sei più alla finestra, ma sei nello stesso luogo di dove avviene la registrazione. Certo. Caro Emilio, ti volevo anche segnalare una interessante vecchia registrazione Deutsche Grammophon degli anni 90, uscita anche in Super Audio CD multicanale qualche anno fa, è stata riproposta in un Blu-ray audio che ha anche il Robby Audio. Sagra della primavera, anche Mussorski, Notte su Monte Calvo, bella grintosa, e Sapecca Salonen dirige la filarmonica di Los Angeles. Un altro interessante, e questa è una novità per te, è il messia di Handel, anni 90, Paul McCrish, e questo qui è stato rimasterizzato sempre da Universal, Deutsch Grammophon, l'etichetta è la Archif, che è l'etichetta Deutsch Grammophon specializzata in musica antica. Recentissima, invece, è questo, bellissimo, è stato registrato in Italia... Filarmonica della Scala, la direzione di Riccardo Sci, il titolo dell'album è eh, un album, un recital di musica per opera. Ehm, e qui abbiamo la ne Netrebco, eh, una serie di arie d'opera. E in doppio disco di CD sì, e, naturalmente, Blu-ray Blu audio, ma c'è anche poi una parte video molto mm. interessante, suggestiva, anche da un punto di vista eh, della regia e della produzione. Naturalmente la filarmonica della scala, Riccardo Schalli ha la direzione, quanto di meglio possiamo avere oggi in Italia e la cosa incredibile è che il Dolby Atmos dà una concretezza anche alla voce solista e questo meriterebbe un ascolto okay. diciamo, tutto speciale. Parlando di grandi interpreti del catalogo Deutsche Grammophon, qui sono delle registrazioni anni 70 di Marta Argerich, la grandissima pianista argentina, tuttora peraltro in attività, Chopin, ebbene anche questo è stato rimasterizzato in due canali alta risoluzione, cinque canali e Dolby Atmos e sono delle registrazioni di pianoforte solo, ma il pianoforte acquista una concretezza assolutamente inedita. Peraltro, quello che voglio dire, non stiamo parlando di dischi strampalati per audiofili con repertorio improbabile, stiamo parlando di Marta Argerich, stiamo parlando di Filarmonica di Berlino, stiamo parlando di Filarmonica di Vienna, cioè stiamo parlando di eventi musicali effettivamente di alto profilo. E a proposito di Filarmonica di Berlino, ne avevamo già parlato su Abby Magazine. Sì, Metteremo il link sotto nella descrizione all'articolo. Ma torno a dirlo perché qui abbiamo l'integrale delle sinfonie di Beethoven dirette da Karajan, edizione metà anni 70: quindi non la prima, che sono sì. del 61-62, non l'ultima digitale dell'82-83. Questa è una delle più grintose dal punto di vista esecutivo registrazioni delle sinfonie di Beethoven suono ovviamente è comunque il suono da un punto di vista timbrico che avevamo negli anni 70 con Karajan un Karajan sound che può piacere o può non piacere ma qua riceve uno smalto sicuramente inedito una maggiore concretezza sul medio basso e anche qui abbiamo la traccia in Dolby Atmos che offre una buona parte del respiro autentico della sala della Filarmonia di Berlino per quanto mi riguarda, non ci resta che continuare ad ascoltare e tutti i link e l'informazione sono a disposizione. Sono alla descrizione. Grazie Marco. Grazie a voi e buona musica a tutti.